Lo scorso poster edit ci ha riservato grandi sorprese Che hanno ispirato questo piccolo omaggio A Dario ma soprattutto alla community Un bacione eh, Dario jingle e stravaganza Andiamo. Va bene ragazzi In esclusiva per stanotte Ho cacato addosso per un attimo eh. Gli abbonati che Adesso riceveranno un jingle Ciao Da Adesso no. Ora Porco dio Spaziali. Male peggio, male, male peggio, ma male, ma, male male male peggio, Forse peggio, male alfa male Commander, alfa male Commander, alfa Ma tu sei scamato, ti ho scamato, con i suoi video tributtati, pure sulla mia faccetta, sì, ma gli vuole ma lo stesso sì. Samuravi, samuravi, benvenuto in questo mondo di benessere. Grazie. Mille. Benvenuto. Davide Runde, Davide Runde, scava pa, la pala, scava la pala. <laughs> Grazie a Kogan, Luca Nagato Grazie per i 5 gift, Kogan Te lo faccio, Kogan eh, Aspetta, il volo, eh Ci devo pensare Che dopo tutta questa rassegna è difficile, eh Kogan, Kogan Kogan, Kogan Tante canzoncine lui fa è molto basilare, se me ne viene in mente uno migliore te lo farò sicuramente Comunque, cazzo, questo è sicuramente il miglior post um, oh. poster reddit di questa settimana Mani basse, è impossibile superare questa roba Cioè, te ti sei messo a fare il remix di ogni... No, di ogni no perché non ho 2 miliardi Però, di dei jingle migliori, di quelli che ti piacciono di più E li raccolti in un video Cioè, veramente, una roba eccezionale Complimentoni, complimentoni davvero Non so che altro dire Un boss, assoluto Grazie, grazie davvero Kogan perché è un video bellissimo e divertentissimo.